Più di 115.000 minuti di ritardo accumulanti nel 2018, il 43% e più rispetto a quanto accadeva nel 2014, quasi nove giorni di vita sottratti ai pendolari che viaggiano sulle linee ferroviarie dell'Emilia-Romagna e la denuncia della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini che si riferisce alle nove linee ferroviarie gestite da Ferre e TPR in Emilia-Romagna.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 Quindi è chiaro che questa giunta non vuole investire su quello che è il trasporto pubblico locale eh, e c'è un problema di attrattività delle linee, che questo si ripercuote ovviamente sulla vita no, dei pendolari e eh, non si vuole allo stesso modo investire su quello che è la qualità dell'aria, che è un problema che è noto per la nostra regione e eh, appunto sull'ambiente e sul trasporto pubblico. Eh, tra l'altro io trovo Abastanza grave e responsabile che domani gli amministratori locali vengano a manifestare ancora una volta per avere più cemento e più strade, quando loro sono i primi che dovrebbero tutelare no, la salute pubblica. La peggiore è la Modena Sassuolo che è eh, la più breve: sono 19 km e quella che soffre di più con un aumento del 240%. Ehm, questo appunto abbiamo fatto un paragone tra 2018 e 2017, ma anche abbiamo voluto vedere prima della giunta Bonaccini, quindi 2014-2018 e lì risultano ritardi molto peggiorati rispetto, rispetto a prima, quindi questo è un dato significativo dal nostro punto di vista, proprio perché si continua a parlare solo e solamente di strade e di grandi infrastrutture e non si vuole stradali e non si vuole investire evidentemente sulla mobilità sostenibile, questo a danno di tutti i pendolari, studenti, lavoratori che ogni giorno frequentano le nostre linee regionali.